Mi chiamo Paolo Busetti, sono un docente del Dipartimento di Ingegneria Industriale dell'Università di Trento. Mi occupo in particolare di automazione nel campo manufatturiero e sono faculty advisor della squadra di Formula SAE della nostra università. La squadra è nata per mia iniziativa all'inizio del 2016, dell'anno scorso, Infatti mi trovavo in, per un convegno all'Università di Chalmers in Svezia e ho avuto l'occasione di incontrare la locale squadra di, di, per caso, la locale squadra di, di Formula SAE e insomma, sebbene io conoscessi già in linea di principio la Formula SAE come, come tipo di manifestazione, eh, sono stato molto colpito dalla, dalla passione e dall'effetto eh, dall che mi è sembrato avesse eh, la, la Formula SAE eh, per, per, per gli studenti del, di Chandler. Tornato, tornato eh, a casa ho deciso di provare a, a inaugurare anche all'interno della nostra università una squadra eh, che è disposta a partecipare alle competizioni SAE e eh, eh, ho aperto le iscrizioni, eh, ho fatto una chiamata alle armi per, per i ragazzi nell'estate eh, intorno a giugno del 2016 e ho avuto fin da subito nel giro di un paio di settimane eh, una cinquantina di, di, di studenti di vari dipartimenti che sono, si sono dichiarati eh, interessati. Fin da subito ci siamo imposti, anzi ho imposto alla squadra un, un, un, obiettivo, un obiettivo doppiamente ambizioso perché abbiamo deciso eh, anzitutto di, com, di, di provare a partecipare al, al campionato di Formula SAE di Varano di, del giugno di quest'anno, del, quest del 2017, quindi in meno di otto mesi la squadra eh, si è trovata di fatto a, a dover completare il, il veicolo, che è un tempo record eh, nell'ambito della, della Formula SAE, eh, non solo ma gli ho imposto di ehm, concorrere nella, nella sezione dedicata ai veicoli elettrici anziché quelli con motori a combustione che sono normalmente il, la normale via di approccio delle squadre alla, ai campionati di Formula 6, perché eh, progettare un veicolo con motori a combustione interna è generalmente un po' più semplice perché eh, il motore viene acquistato in blocco e quindi ci si risparmia la progettazione e la realizzazione di un di una grossa parte del veicolo che invece nel campo del campionato elettrico nell'ambito del campionato elettrico eh, diciamo non, non è prevista questa possibilità e il mh, pacco batterie eh, la scelta dei motori la, il posizionamento le, le, de, dei motori stessi degli inverter eccetera eccetera di fatto si è, si è dimostrato effettivamente una, un problema abbastanza ostico e, e, e, e, e, e, e complicato per per i componenti della squadra, però ce l'hanno fatta. Una parte molto importante dell'attività della, della squadra è stata la raccolta fondi, perché è chiaro che realizzare un veicolo costa, costa tanto. E, e, è parte della prevista proprio dal, dal regolamento e dallo spirito della Formula 6 l'attività di, di, di funding della, della, del progetto e della realizzazione del veicolo. Um, per cui uh, uh, c'è stato un grosso contributo da parte di uh, quel quinto della squadra che proviene dal Dipartimento di Economia, sono studenti dei, dei vari corsi laurea in economia, uh, che hanno uh, um, speso molto del, del loro tempo e della loro capacità per uh, recuperare uh, i fondi necessari per la realizzazione del veicolo. Tra gli sponsor eh, è particolarmente importante, cito quello semplicemente perché è uno sponsor istituzionale, non è, una, non è uno sponsor privato, è stato particolarmente importante il contributo di Trentino Sviluppo eh, che ha, ha consentito eh, l'accesso alla, alla squadra al luogo dove ci troviamo in questo momento, che si chiama eh, ProM am Facility, che è una eh, facility di prototipazione meccatronica inaugurata quasi in contemporanea con la nascita della della squadra ed è orientata a consentire lo sviluppo rapido di prototipi di oggetti meccatronici, chiaro che un veicolo con motore a propulsione elettrica è esclusivamente è, è, diciamo, un prototipo meccatronico per, per definizione e quindi c'è stato questo positivo incontro tra la squadra e questa facility, questa attività che stava partendo. Eh, per cui di fatto ehm, la, la vettura della Chimera, la vettura della squadra di Formula 6 dell'Università di Trento è stato il primo eh, prodotto meccatronico uscito dalla, eh, dalla, o realizzato per buona parte all'interno della, della Prime Facility eh, di Trentino Sviluppo, all'interno del Polo Meccatronica. Eh, Durante questa attività di eh, progettazione, ma soprattutto di realizzazione del, uh, del veicolo, gli studenti della scuola hanno potuto uh, utilizzare e sfruttare tecnologie particolarmente eh, innovative come la stampa 3D su polveri metalliche, quindi per ottenere componenti strutturali del, del telaio e del veicolo in sé, eh, che ha portato alla realizzazione di un uh, telaio um, uh, tubolare, eh, particolarmente ben riuscito eh, e questo non lo dico solo io ma è stato riconosciuto anche dai giudici della, della, della Formula e anche per le numerose soluzioni eh, assolutamente originali e innovative del, del telaio stesso. Questo è stato il primissimo eh, giunto eh, del telaio realizzato all'interno di questo laboratorio eh, è, ancora, eh, è ancora in stato semifinito ma è stato appunto stampato mediante una una macchina per editing e manufacturing. I pezzi successivi, quelli dopo una prima fase di messa a punto come questa, pezzi successivi, una volta ottimizzate le geometrie, sono stati utilizzati proprio per assemblare il telaio con risultati che hanno portato a una particolare efficienza del telaio stesso dal punto di vista della leggerezza, della robustezza, dei punti di attacchi, delle sospensioni ad esempio e anche precisione della geometrica del telaio stesso grazie al fatto che questi giunti fungono anche da DIMA per la realizzazione del telaio durante la fase di saldatura dei tubi. La prima volta in cui ho sentito parlare di Crino è stata una di, delle famose serie che abbiamo parlato, passato in laboratorio, nelle quali eh, un mio collega ha attaccato una parodia, di, la parodia di Crino tipo forare e, e allora lì ho sentito parlare per la prima volta di Crino. La necessità di collaborare con Crino è nata quando eh, stavamo lavorando sul telaio e ci siamo accorti che non avevamo le punte appunto per forare quel materiale che in realtà è un acciaio inox e, e quindi ci sono ritornate in mente le varie noti passate in laboratorio nelle quali ascoltavamo queste parodie di Crino e abbiamo detto perché non contattare Crino abbiamo contattato Crino abbiamo visto fin da subito una certa disponibilità da parte, da parte di Crino e quindi abbiamo deciso di domandare una, una collaborazione che poi è fruttata in questa collaborazione che c'è tuttora e che speriamo si prolunghi nel tempo. Gli utensili di Crino che abbiamo utilizzato maggiormente sono stati eh, le punte alle all'8% di cobalto eh, rivestite in ituro di titanio, eh, i maschi e le filiere. E diciamo che principalmente abbiamo utilizzato le punte di eh, punte con le quali abbiamo forato dalla, dalla fibra di carbonio della carrozzeria mh, al il te, il telaio fatto in acciaio fino ad arrivare a forare l'alluminio stampato 3D con la stampante qui del polio mecatronica. Abbiamo utilizzato le punte sia eh, su trapani manuali che su trapani a colonna sia anche sul centro di lavoro che abbiamo qui al Polo di Rovereto. Nello specifico, grazie al loro supporto tecnico, eh, abbiamo risolto un problema eh, riguardante la foratura di una lastra di acciaio eh, che faceva parte della slitta per l'inserimento del pacco batteria all'interno della macchina. Proprio in questi giorni stiamo sviluppando il nuovo progetto della nuova Monoposto. Il nuovo progetto si eh, svilupperà in due anni e punterà veramente in alto e proprio per questo confidiamo in un prolungamento del rapporto con Crino. Mi chiamo Andrea Geckele, sono il team leader della squadra di Formula 6 dell'Università degli Studi di Trento, Eagle Trento Racing Team. Il mio compito è quello di sovraintendere i lavori di ciascuna area operativa all'interno della squadra e sono al secondo anno di laurea magistrale in Economia e Management qui a Trento. Il progetto è nato a giugno del 2016, ma per questioni legate all'inesparienza e per alcune complicazioni derivanti ad assenza di alcuni fondi, la realizzazione dell'auto è avvenuta pressoché in quasi un poco più di tre mesi dalla data della gara. È stato molto interessante vedere come tutta la squadra, sia il Dipartimento eh, di Ingegneria Industriale, sia il, Dipart il Dipartimento di Economia e Management abbia contribuito in maniera importante alla realizzazione dell'auto, soprattutto nelle settimane prima della competizione. E, mh, anche i giorni della gara sono stati molto, molto divertenti e ci hanno fatto apprendere molto eh, a livello di meccanica del veicolo e soprattutto di cosa voglia dire competere in una competizione internazionale. Abbiamo deciso di impostare i lavori della squadra su due linee di progetto parallele. La prima linea di progetto prevede la revisione dell'attuale veicolo chimera della squadra, apportando alcune piccole modifiche sia a livello di carrozzeria sia a livello strutturale di alcune componenti. Si vedono per esempio il pacco batterie e alcune componenti legate alla trasmissione. Eh, abbiamo deciso di avviare un secondo importante progetto eh, relativo alla realizzazione di un nuovo veicolo che competerà però tra due anni quindi sarà un progetto spalmato su due anni. Eh, questo progetto ha come benchmark le più importanti squadre tedesche ossia la possibilità di competere ai più alti livelli eh, internazionali. Eh, sarà un veicolo totalmente rivisto che prenderà dal vecchio veicolo alcune delle soluzioni interessanti che abbiamo, che abbiamo sviluppato e eh, forti delle collaborazioni di, di altre aziende, di altri istituti e di altre università, eh, siamo, siamo fiduciosi nella, nella realizzazione di un veicolo altamente performante. Eh, sicuramente le linee di lavoro saranno indirizzate per lo più sui materiali compositi e su una configurazione eh, di motori in wheel in, su tutte e quattro le ruote. Le scelte progettuali effettuate su, su Chimera sono state positivamente valutate sia dai giudici di gara eh, presenti alla competizione di Varano sia da alcune aziende che ci hanno supportato lungo l'arco di tutto l'anno. Eh, uno degli elementi che ha fatto più eh, risalto all'interno della competizione è stato sicuramente il telaio che è costituito da un tubulare in acciaio con però un'innovazione non indifferente, ossia l'utilizzo di giunti stampati con delle stampanti 3D a polveri metalliche, che conferisce al telaio una rigidità nettamente superiore e semplifica alcuni dei processi legati alla realizzazione stessa del telaio, tra i quali saldatura e attacchi, soprattutto delle sospensioni. Lungo l'acqua dell'anno abbiamo appunto collaborato con numerose aziende che ci hanno supportato sia nella fase di progettazione sia nella fase di realizzazione dell'auto e questo progetto sembra essere molto interessante anche perché ha l'obiettivo, eh, se vogliamo, eh, sfidante di porsi alla frontiera dell'innovazione tecnologica soprattutto nel settore automotive. Eh, la nostra idea è comunque che la Formula SAE debba essere sì un terreno dove fare pratica e dove accrescere la nostra esperienza in termini ingegneristici ma soprattutto debba essere il punto di incontro di ehm, altri comparti scientifici non direttamente attinenti alla, al mondo automotive e su questo stiamo lavorando molto e siamo fiduciosi di future collaborazioni eh, di un certo livello a seguito della competizione di Varano in cui abbiamo riscontrato un discreto successo siamo stati contattati da alcune importanti aziende operanti nel settore automotive, automotive interessate nella coprogettazione di alcune delle componenti presenti sul nostro veicolo. Alcuni degli oggetti di interesse del nostro veicolo sono sicuramente il pacco batteria che adotta un sistema di raffreddamento interessante, sia per quanto riguarda la realizzazione del telaio, che risulta essere una delle nostre innovazioni più interessanti. e Sicuramente uno dei nostri obiettivi sarà anche quello di sviluppare un sistema di gestione dati attraverso tecnologia IoT. Sicuramente la nostra strategia si fonda sull'utilizzo di macchinari particolarmente innovativi e alcune delle più importanti aziende distributrici di macchinari a controllo numerico in Italia eh, si sono approcciate a noi con l'interesse di poter testare le loro tecnologie nello sviluppo di un veicolo stile Formula come il nostro. Grazie all'ottima impostazione del nostro piano marketing, eh, numerose aziende si sono approcciate a noi come eh, Crino nell'interesse nell di co-sviluppare eh, co e di coprogettare eh, il nostro veicolo stile Formula. E abbiamo ricevuto numerosi complimenti già alla competizione di Varano per l'ottimo piano marketing presentato con, con questo veicolo che ci ha fatto conoscere sia in Italia sia all'estero con alcuni altri sponsor che sono diventati i nostri più fidati colleghi di lavoro.